Buongiorno a tutti, sono Isabel, benvenuti sul mio profilo. Questi sono alcuni degli strumenti che utilizzo per i vostri consulti in base all'argomento da trattare. Le mie letture non sono solo di previsione ma anche di analisi della situazione. Per questa tipologia di consulti utilizzo questi tarocchi che hanno un fronte e un retro. Questo permette di vedere la situazione attuale, e futura, ma anche ciò che sta dietro ad atteggiamenti e emozioni che solitamente sono di difficile comprensione. Con questo metodo possiamo anche ehm, intraprendere dei veri e propri percorsi di evoluzione personale con superamento dei blocchi e dei nostri traumi. Sono esperta in situazioni di coppia, rapporti difficili, situazioni intricate, tutte quelle situazioni che non ci danno tranquillità e che sono difficili da risolvere. Per questo mi avvalgo della mia divinazione araba che mi è stata tramandata nei miei studi in Africa. Non effetto consulti sulla salute o ai minori, ma per tutte le altre problematiche non esitare a contattarmi. Troveremo insieme una soluzione per riacquistare la serenità che noi tutti meritiamo. Un abbraccio.